Parlando delle abilità che deve avere il terapeuta centrato sulla soluzione, e, questo tipo di terapia nasce con eh, molte influenze per quanto riguarda l'MRI e Milton Erickson di, che facevano del linguaggio ipnotico e suggestivo dei loro pilastri. Quanto è necessario questo tipo di linguaggio anche per il terapeuta centrato sulla soluzione? Guarda, e tu, Fede? Diciamo che... che non così fortemente necessario, però anche questa è una, una, una considerazione da, da fare che, che riguarda non solo il processo, ma anche, eh, ma anche lo stile. Per quello che mi riguarda, nel senso, ho ehm, fatto una formazione insomma, che appunto è partita dalla da, da, da, da strategia, poi si è insomma, evoluta rispetto al discorso dei, dei brevi e via discorrendo. Quindi, nelle mie sessioni, ho sempre utilizzato in qualche modo i principi. Eh, che Ericsson definiva l'organizzazione, piuttosto che insomma eh, nella programmazione linguistica qualcuno si è la ricalco, eccetera, eccetera, eccetera, quindi anche un po' di ipnosi conversazionale, no? quindi la suggestione, quindi evidentemente quando ho praticato, insomma, sia che la terapia e la terapia non è che ho modificato questo, questo mio eh, modus operandi, questo mio atteggiamento, e quindi mi funziona, ma ha funzionato, non perché funzioni io, ma probabilmente, anzi sicuramente perché quella cosa funziona, quella cosa che mettiamo in campo. Però non è così ehm, necessario, ok? Quindi rispetto, a se dovessimo dire, che la terapia strategica richiede nel primo stadio del trattamento un linguaggio necessariamente evocativo e suggestivo, questo nella terapia breve, centrata sulla soluzione non è, non è, non è necessariamente così. Ripeto, se poi nel mio stile questo c'è eh, lo utilizzo anche rispetto alla formazione magari qualcuno è formato di ipnosi ericksoniana qualcun altro ha altre formazioni e quindi utilizza la comunicazione non verbale come canale ulteriore per no? Sono completamente d'accordo poi ricordiamoci che tutto quello che noi usiamo dobbiamo usarlo come di nuovo uno strumento con un fine quindi chiediamoci perché stiamo utilizzando la, uh, la comunicazione suggestiva, la comunicazione evocativa, uh, delle metafore, uh, un certo tono di voce piuttosto che un altro? Strettamente al brief queste cose non, non le usano, uh, quantomeno non le insegnano e nelle terapie... Loro che io ho visto, effettivamente, non ci sono. Um, noi ne abbiamo parlato anche nel libro, perché ci, ci è sembrato che effettivamente uh, poterli utilizzare orienti di più l'attenzione verso certi dettagli. Tu sai che um, epistemologicamente è piuttosto complesso e affascinante come modo di procedere, quindi non c'è nella terapia di soluzione. Non c'è una teoria forte. Non essendoci la teoria forte, è anche difficile aggrapparsi e capire se usare una o l'altra tecnica. Loro vanno per un principio di cosa funziona. Quello che vedo già nelle sedute che funziona, studiano le sedute, no? Le registrazioni. Vedo che è stata fatta una cosa, funziona, provo a replicarla per vedere se continua a funzionare. Nel caso in cui funziona, allora diventa un elemento del loro modello. Questo ti rende difficile... Ipotizzare a priori se effettivamente qualcosa che vuoi introdurre può essere funzionale, dovrebbe essere testato. Noi lo utilizziamo perché riteniamo che possa, spesso lo utilizziamo perché riteniamo che possa essere di aiuto. Se una persona non è formata a utilizzare questo tipo di linguaggio, fa come al brief. Al brief le cose funzionano benissimo uguale. Va bene, grazie. Allora. E concluderei con la partenza di una seduta di terapia seduta singola terapia breve centrata sulla soluzione che chiede eh, quali sono le tue migliori aspettative da questo incontro e stiamo vivendo un periodo molto molto difficile da un anno a questa parte e viene anche difficile pensare che possano esserci delle migliori aspettative per le persone che hanno bisogno di un aiuto psicologico in questo momento in che modo la terapia breve centrata sulla soluzione può venire loro in aiuto? Guarda, um, è una domanda che mi emoziona un sacco perché in realtà qui si vede la potenza, della, una delle persone. Forme di potenza della terapia centrata sulla soluzione. Uh, perché che cosa fai? Um, molti terapeuti si sono trovati nell'impasse di utilizzare dei modelli che comprensibilmente richiedono anche il vivere uh, come si viveva prima o anche banalmente uscire di casa. E nel momento in cui lo puoi fare non è così facile riadattare certi modi di essere, di vivere, certi modi di utilizzare la terapia, in particolare ai ah, i modi di essere e di vivere della persona durante un lockdown, durante la pandemia in generale. Come fai a dirgli a fargli fare un'esposizione graduale all'oggetto fobico se l'oggetto fobico è fuori di casa? Come fai a lavorare su un problema di relazioni se non possono avere relazioni? Quanti ragazzi e ragazze ci troviamo adesso che vivono la solitudine e ti vengono con un problema di solitudine, e tu non puoi dirgli vai al parco, vai ai ristoranti, vai al circolo del libro. Prova perché non si può. Ecco, la terapia breve centrata sulla soluzione nel momento in cui chiede alla persona di immaginare, per esempio, il giorno dopo il miracolo, la sua migliore, ancora prima ma detto tu, la sua migliore aspettativa nella condizione di adesso. Non sono io terapeuta che ti dico questo è l'obiettivo, lo chiedo a te, qual è la tua migliore aspettativa? Qual è la tua migliore aspettativa considerando la condizione di adesso? E questo è fondamentale perché neanche ti devo convincere, neanche ti devo dire, guarda però, ora non puoi uscire, perché sei tu che dai le valutazioni, sei tu che utilizzo, Anzi, se tu che utilizzi, io ti permetto di farlo, il tuo esame di realtà, se vogliamo metterla così. E poi se tu che ti proietti, sempre grazie alle domande del terapeuta, nel tuo futuro desiderato, che comprende ovviamente questa situazione. E allora se una persona dice, per esempio, io vorrei um, avere delle relazioni un po' più intense con gli altri, essere più capace di avere relazioni, ma non posso andare fuori. Io nel futuro desiderato ti posso chiedere, ok, cosa... Di cosa ti renderai conto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane in questo stato di lockdown, di zona rossa, di relazioni limitate? Di cosa ti renderai conto? Quali saranno gli indizi che ti faranno dire che comunque il tuo modo di approcciare alle relazioni, il tuo modo di interagire con gli altri sta cambiando? Cosa che noterai in questo contesto che però ti farà dire... Che sta cambiando qualcosa. Questo è fantastico perché è come l'acqua: si adatta al contenitore in cui si viene a trovare la persona in quel momento. Condivido anche rispetto al fatto che il mio ehm, diciamo, l'incipit della mio istruzione di terapia, questo da sempre, insomma, quindi da quando ho iniziato, era è sempre stata la frase Qual buon vento ti porta? No? E, e questo cioè, era, era già solution sul focus nel senso che non era qual è il problema per cui sei qui. <ride> e quindi probabilmente so, già era qualcosa che dentro di me insomma, andava, andava in qualche modo fiorendo. E questo fa sicuramente la differenza perché anche nell'aspetto pandemico la, la scelta di eh, sottolineare quello che ti sta togliendo questa esperienza pandemica rispetto al fatto di invece che opportunità ti sta dando questa crisi o no? questo momento particolare cambia completamente la, la possibilità. Poi evidentemente, insomma, eh, sempre essendo aderenti alla realtà, alcune cose vanno rivisitate, però già col futuro desiderabile ci permette di, eh, di rivisitare cose che magari non sono subito rivisitabili, no? l'esposizione che diceva diciamo, prima a Flavio, anzi paradossalmente proprio la possibilità di far costruire il futuro desiderato si può fare anche senza toccarlo con mano in qualche modo, no? quindi è eh, sicuramente un'altra occasione che questo, questo è un'opportunità che possiamo assolutamente cogliere da questo modo di fare terapia molto bene io potrei aver finito le domande se qualcuno mi avrei finito qui grazie grazie grazie grazie bravissima risposte super interessanti grazie a te per la disponibilità e, um, ci vediamo online Vediamo per un po' online. A presto. A presto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.